Votazione svizzera. La legge Covid-19 rende possibile la discriminazione dei non vaccinati. Il 13 giugno 2021 l'elettorato svizzero potrà decidere su cinque temi. La TV ha già parlato della cosiddetta legge antiterrorismo e della legge sul CO2. Questa trasmissione si occupa del voto referendario sulla legge Covid-19. L'accettazione di questa legge limiterebbe massicciamente l'autodeterminazione degli svizzeri. Ma iniziamo da capo. A partire da marzo 2020, il Consiglio federale svizzero ha governato con ordinanze d'emergenza limitate nel tempo secondo l'articolo 185,3 della Costituzione. Per garantire che questi non decadano dopo sei mesi, il Parlamento svizzero ha chiaramente approvato la legge urgente Covid-19. La TV ne ha parlato nella trasmissione perché la legge svizzera Covid-19 dovrebbe essere considerata anticostituzionale. Per esempio, la legge Covid-19 impone restrizioni alla libertà dei non vaccinati. Nel marzo 2021 il Parlamento svizzero ha rafforzato l'articolo 3A della legge Covid-19 come segue. Le persone vaccinate contro la Covid-19 non sono sottoposte a quarantena. In questo modo i non vaccinati vengono svantaggiati. Questa è una violazione dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 8 e dall'articolo 10 della Costituzione federale svizzera. Articolo 8,2 Nessuno può essere discriminato in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. Articolo 10,2. Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. Invece il Parlamento è ancora andato oltre e ha reso obbligatorio per legge il certificato di vaccinazione, test e guarigione nell'articolo 6a della legge Covid-19. In futuro l'ingresso al cinema, al teatro, ai concerti, agli eventi sportivi o anche a scuola sarà possibile solo con un certificato Covid valido? Per quanto riguarda il tracciamento digitale dei contatti, i politici hanno promesso che sarebbe rimasto volontario. Ma dalla sessione primaverile del Parlamento, la legge Covid-19 ha stabilito che la Confederazione deve attuare un sistema elettronico di tracciamento dei contatti efficace e capillare. Questo significa la fine della libera volontà? I critici affermano che la legge Covid-19 rafforzata è pericolosa perché apre la strada a una dittatura sanitaria. Soprattutto i nuovi articoli della legge Covid-19 aprono la porta all'esclusione e alla discriminazione dei non vaccinati. Quindi il 13 giugno 2021 chi vuole restare libero voterà no alla legge Covid-19.